Quando parliamo di dieta o magari ne sentiamo semplicemente parlare, abbiamo sempre in mente l'immagine di qualcosa di difficile eh, che ci farà soffrire la fame. Eppure esiste un modo per tornare in forma quasi senza nessuno sforzo. Vediamo quale è.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 diete ingrassanti oppure magari mh, studiate per ottimizzare la performance sportiva ma delle, nessuna delle persone che segue questo tipo di dieta dirà mai sono a dieta piuttosto magari dirà sto seguendo un regime alimentare particolare in realtà tecnicamente si chiama dieta qualsiasi modo di alimentarsi non è una cosa limitata semplicemente al dimagrimento magari con sofferenza eh, tant'è vero che esiste ancora la frase segui una dieta scorretta e paradossalmente a livello eh, comune è capitata a chiunque nel linguaggio mh, normale si usa per dire che una persona sta mangiando magari troppo e male. In realtà non esistono soltanto la dieta e la dieta scorretta non c'è alcun motivo di soffrire la fame se si vuole dimagrire un po'. Eh, una dieta anche dimagrante può essere soddisfacente addirittura magari sovrabbondante rispetto alle abitudini eh, quotidiane. Eh, ho già parlato in un altro video dell'importanza di mantenere un minimo necessario per il mantenimento della buona salute del, eh, del nostro organismo e quel minimo è dato dal metabolismo basale. Se mangiamo almeno il minimo eh, capita a volte di mangiare addirittura di più rispetto a quanto si è abituati. E Tra parentesi, potete, ricordo a tutti che potete eh, calcolare il metabolismo basale sulle calcolatrici della salute presenti nel mio sito. Per esperienza professionale garantisco che esistono moltissime persone che una volta cominciata la dieta, mi dicono che mangiano di più di quanto facessero prima. Il messaggio è chiaro, associare la dieta a qualcosa di faticoso e spiacevole ormai è ormai un retaggio del passato che dovremmo dimenticare. Ma quindi se la dieta non è sofferenza se non è vero che per dimagrire bisogna avere fame e sopportare qual è il modo corretto di procedere la risposta eh, ovviamente eh, deve essere adattata se una persona è mh, con particolari patologie o con particolari necessità al singolo caso ma per una persona sana vuole semplicemente perdere qualche chilo il trucco è semplice come l'uovo di colombo e si tratta di una serie di azioni banali prima di tutto organizzare i pasti secondo abbondare con le verdure terzo non mangiare mai troppo poco organizzare i pasti ci aiuta a non essere sorpresi ad avere una regolarità nell'alimentazione in questo senso eh, è utile stilare una lista della spesa e rispettarla eh, prima di comprare gli alimenti al supermercato ai miei pazienti dico molto spesso che la dieta si segue al supermercato non a casa o a tavola perché in fin dei conti è lì che si decide che cosa si mangerà abbondare con le verdure serve per molteplici funzioni prima di tutto quasi tutte hanno poche o pochissime calorie quindi anche mangiare 200 o 300 grammi non influisce tanto sulla quota calorica inoltre mangiare in abbondanza magari anche prima di altre portate permette di non esagerare con il resto del pasto ed è l'arma definitiva per sconfiggere la fame e la sofferenza della dieta se si mangia abbondante verdura si può davvero riuscire a calare di peso senza sforzo ovviamente poi bisogna fare attenzione a non mangiare troppo poco come dicevo poco fa per farlo bisogna rispettare quel minimo imposto dal metabolismo basale di cui parlavamo prima e generalmente questo permette di completare il pasto senza avere troppa fame e di stare bene poi durante la giornata io sono convinto che seguendo queste indicazioni si riesca ad avere la giusta soddisfazione della propria dieta sia come risultati sia come esperienza quotidiana che da quel che ho potuto vedere con i miei pazienti in questi anni di lavoro eh, questo è l'approccio di gran lunga più efficace per perdere peso e mantenere il risultato perché permette di abituarsi a uno stile di vita sano e mantenerlo nel tempo che poi è la cosa più importante